Ciao a tutti, oggi prepareremo il succo ace, il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero semolato, carote a pezzi, limone a pezzi, pelato al vivo a pezzi, arancia pelata al vivo a pezzi e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. e Lo facciamo polverizzare per 10 secondi.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 Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Chiudiamo nuovamente con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 50 secondi Da velocità 7 a velocità 10. Miniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'acqua, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. filtriamo con un colino a maglie strette succo ace grazie e alla prossima ricetta